Ciao! Ciao! a tutti! Ciao a tutti! a Io mi chiamo Salvi! Qual è il comodio molare? Essere incisivo! Vi raccomando, non perdete i prossimi video! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao ciao!